Ciao ragazzi per ritrovati in questo nuovo video, primo video del 2023 e partiamo con il bot ragazzi veramente perché eh, come vedete alle mie spalle qui io sono sulla pagina web di ChatGPT che è un prototipo diciamo di chatbot basato sull'intelligenza artificiale e sul machine learning, si sì, sto leggendo ragazzi, sviluppato da OpenAI specializzato nella conversazione con un, un utente umano. In parole povere questa intelligenza artificiale ha delle enormi capacità di rispondere a quelli che sono praticamente infiniti argomenti o comunque una vasta, uh, una vasta uh, gamma di argomenti Uh, infatti è stato testato da tantissimi create container mamma mia che inglese ragazzi uh, da youtuber, da um, tiktoker eccetera, dove veramente si fanno delle domande incredibili uh, fino alla creazione di codice, righe di codice che funzionanti, siti web eccetera, veramente c'ha un, un potere di applicazione eh, incredibile e mi sono veramente incuriosito su, su questa chat GPT ehm, e ha un, come dicevo mi sto ripetendo, un potenziale enorme ora, avevo già fatto il video eccetera, dove io pensavo di mettermi in situazione eh, e di chiedere una mano a ChatGPT come se fosse un ingegnere di pista, simulando proprio una situazione reale di condizioni in cui un pilota virtuale potrebbe trovarsi in pista e l'ho immaginato in questo, in questo modo sto correndo con un'auto categoria GT3 con motore anteriore, trazione posteriore su un circuito misto, cioè sia veloce che lento con la parte lenta molto tecnica ed ho problemi di sovrasterzo in entrata curva e sottosterzo in uscita di curva come posso rettificare questi comportamenti dell'auto? ovviamente riferito al setup e essendo specifico chat GPT mi risponde sono tutti pipponi che praticamente mi hanno preso quasi un quarto d'ora 20 minuti per vedere sul video che stavo editando Mentre stavo facendo l'editing mi sono detto ma potenzialmente più entriamo nel dettaglio più siamo specifici e più ChatGPT riesce a darci delle risposte dettagliate. Mentre stavo lavorando mi sono detto ma perché non gli chiedo proprio un setup di base almeno per questa tipologia di auto e su un circuito eccetera dando dei dettagli. Ragazzi guardate qua perché mi ero pure perso a dirgli quanto influiscono le molle, il TOE, eccetera, in modo tale che, da, da farvi capire, ragazzi potete, quando non sapete qualcosa, chiedergli, gli vi spiega e così sapete dove intervenire. Bellissimo! Ovviamente, questo lo, lo reperite su internet, però averlo con un solo interlocutore in e eh, in modo così rapido e dettagliato, in cui prende tutte le informazioni presenti praticamente sul suo database e lo elabora con, eh, diciamo, una... Una capacità di relazione così, ehm, così dettagliata e potente Cioè non è una figata pazzesca Perché il setup tool, tutte queste robe qua eh, Sì che vi fa l'analisi in base al comportamento Hai provato questo Dopo un po' è seccante Qui invece è molto molto intuitivo Molto molto immediato E questa è la bellezza Io alla fine gli ho detto Vabbè sai che fai? un setup ottimizzato per una categoria di auto gt3 sul simulatore di guida assetto corsa competizione per il circuito di monza come devo soleggiato ragazzi boom cioè vi dà delle specifiche eh, che sono, sono basi d'accordo però cioè, parto da qualcosa ed è specifico perché proprio gliel'ho chiesto cioè è boom c'è una cosa pazzesca, e poi vi dà delle spiegazioni e in più vi dice, potete anche dire, vabbè, fai un setup ottimizzato questa volta per la, per la qualifica. E se andate a guardare, sono cambiati tutti i valori e gli elementi che vengono a comporre il, il setup. Ora, devo dire la verità, sono un po' deluso perché chiedo poi per Refactor 2, e non cambia praticamente nulla, soltanto alcune cosette però rimane il fatto che lui vi dà una risposta studiando un setup di base sulla dinamica di un'auto GT3 infatti se andate poi a chiedere per la Formula 1 cambia quasi totalmente la struttura del setup quindi giusto per farvi capire che Ero partito con un concetto diciamo abbastanza largo, con una filosofia di, di faccio il pilota e in, ho un interlocutore eh, preparato come, come chat GTP che eh, mi può rispondere con un ingegnere tipista e sono arrivato ad avere praticamente anche degli elementi di base su cui partire, cioè con dei, eh, con dei setup che eh, adesso non li ho provati, però questo tipo di informazione si paga ragazzi si paga, si paga perché c'è l'esperienza eccetera, c'è cioè posso prendere tutti i coach che fanno le scuole cioè abbiamo una base pazzesca una base pazzesca sulla quale lavorare, cioè non si parte da zero il setup di base, cioè, cioè ti dico parti con questo e poi gli puoi dire perché la bellezza è questa da questo setup qui, che stiamo vedendo, questo lo prendo e dico, questo è il mio setup lo possiamo fare, eh? Allora, facciamo così, dico, dato questo setup, andiamo giù, lo copiamo. Ho problemi di consumo. Con me. Come lo risolvo? Vediamo che cosa ci dice. Ragazzi, lo, lo, lo, lo sto testando con voi adesso per risolvere i problemi di consumo delle gomme con il setup descritto, potresti provare a seguire questi consigli. Regola la pressione degli pneumatici, una pressione troppo bassa, può... vi dice di aumentare le pressioni. Quindi, posso andare a studiarmi insieme a lui, e alle sue conoscenze, a dettagliare soltanto dandogli quattro informazioni, quindi un vero e proprio ingegnere di pista. Eh? Cioè, avevo fatto tutto sto pippone, eh? Poi basta chiedere le cose e dire guarda che con questo setup c'è questo problema e vi dice regola l'altezza della vettura un'altezza troppo bassa può causare un eccessivo contatto delle gomme con l'asfalto mentre un'altezza troppo cioè è pazzesco guardate vi sta dando tutte le incredibile ora mi chiedo perché sono veramente curioso se dando altri elementi cioè dettagli non sto parlando ad esempio un po' di telemetria sta qua, roba se non potrebbe fare un'analisi ma questo potremmo vederlo quindi ragazzi se cioè, mi fermo qua cioè ho rivoluzionato proprio il video sono contento perché comunque è una bella scoperta questa qua è comunque una chicca per voi per chi non ci aveva pensato di poter applicare chat GPT ma penso che molti di voi già eh, conoscono ChatGPT, hanno eh, sicuramente pensato a questa, questa cosa qua. E, um, spero che questa chicca, questo suggerimento, questo uh, studio insieme di ChatGPT vi sia piaciuto. Se è il caso, ragazzi, lasciate un pollice-in-su, non esitate a commentare, ragazzi, ditemi cosa ne pensate, magari che prove possiamo fargli fare, come possiamo sfruttare chat GPT. Sarà l'occasione per me per ehm, fare un altro video. Ovviamente iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Attivate la campanellina per essere sempre notificati, come al solito da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao!